Che cos'è la sindrome del gemello scomparso nelle costellazioni familiari? Diciamo che la sindrome del gemello scomparso nasce da una ricerca di una coppia, Alfred e Bettina Austerman. Durante la loro ricerca hanno visto che un'anima quando si incarna una su otto, più o meno, questa è la proporzione, non è da sola, ha un fratello, ha una sorella. Peccato che magari questo fratellino, questa sorellina non ce la fanno, quindi quando loro nascono, queste anime hanno la sensazione di aver perso un fratello o una sorella, c'è cioè questa memoria, questo ricordo e da cosa si evidenzia questo? magari o compro non un vestito ma due, eh, prendo un oggetto ma uno sono due, cioè cerco sempre di creare eh, uno spazio, creare qualcosa per mio fratello, per la mia sorellina che non c'è più, che è scomparso. E come lavorano le costellazioni familiari su questo tema? Beh, Se c'è l'ipotesi di un fratello o di una sorella scomparsi, questo può essere portato alla luce grazie a una costellazione familiare e se questa ipotesi è interessante, è autentica, diciamo che posso vedere questo fratello, questa sorella che entra nel campo e quindi posso fare la cosa più bella e emozionante che è riconoscere questo fratello, questa sorella, dargli un nome e soprattutto Uh, piantare un albero in sua memoria. Questo è importante perché nel momento in cui io integro questa informazione vado a colmare quei buchi che posso avere nel mio albero genealogico, ristabilire un equilibrio e quindi ricevere tutta l'energia da chi è scomparso per poter andare avanti nel mio percorso.